Guardate che noi non abbiamo l'idea della politica perenne, noi non pensiamo di durare per sempre, io lo dico con una battuta, mia figlia non mi voterà mai, non avrà, quando avrà 18 anni, io spero 16 perché con Pastorino abbiamo proposto che possano votare i sedicenni con una proposta di legge, però quando voterà io non ci sarò più e non sarò in un consorzio dell'acqua, non sarò in Masl che ho scoperto cose incredibili in questi mesi, girando palmo palmo come Elvis Lime, quasi come Elvis Lime. Ho scoperto che abbiamo affidato a un medico un aeroporto e dice è rimasto un buco di 12 milioni e gli ho detto sarà rimasto dentro anche il bisturi probabilmente. Allora siamo stati accompagnati da questo cinismo perché non sono più abituati alla passione, non sono più abituati alle battaglie libere non sono più abituati a non fare calcoli noi non abbiamo fatto, fatto calcoli ad un certo punto mi chiama e mi dice Pitella c'ha più voti in Basilicata di tutti gli emiliani romagnoli e io gli ho detto guarda tanto siamo sopra il 5% lo facciamo hanno fatto tessere a profusione sono atterrato a Catania anche le hostess parlavano di tessere servivano per volare oltre alla carta d'imbarco c'era una tessera del PD ho chiesto agli altri di ridimensionare quel fenomeno, non c'è stato verso.